Allora ci sta il bandito che direi che è una persona molto molto affidabile E quindi subito vai Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su un nuovo video di Job Simulator E oggi siamo qui per giocare il nostro bellissimo, bellissimo office worker E oggi ho giocato questo gioco per eh, provarlo E sì, grazie mille ehm, Jobbot e andiamo ok eccoci qui e ciao ciao bot Work. non te lo posso rubare mannaggia ok quindi qua sta il mio ufficio l'ufficio è tutto prendo e dove andrò a finire è poi via oh che belle le nostre buonissime zambe buonissime Buono, buonissime buonissime Do Dove è andata? Non voglio buttare nulla. No, no. No, no, no, no. No. Buonissime. Bu Davvero buonissime. Grazie mille. Ciao Devo piare le cosa Va bene, dai, devo prendere. Ehi, ma sono via qui. Beh, direi di mangiare un'altra volta. e appaiono sempre. Va bene, ok. Sono magiche queste. Sì. Ah, mettiamo anche un po' di zucchero. E si beh, cosa c'è scritto qui? Uh, fermi, devo mettere questo qui. C'è scritto uh, rimarrai qui per sempre. No! Mai! Non ci rimarrà mai! Mi senso da solo! Ehi, hey, ciao! <ride> ok, work as in Ok Ah, il computer, va bene! Allora, accendiamo subito il computer! Eh no, serve la corrente, vabbè! Eh ok 1 e 2 perfetto spostiamo le ciambelle le spostiamo lì dai non ci interessa che sono qua rompono le palle e il nostro password 101 signori entratemi nel computer grazie 101 pronto numero 1 si sì. ciao ciao signora dobbiamo nell'email? l'email ok andiamo nell'email allora humaninx mamma mia quanti mail? 65.000 mail. Oh, ok. Via, tutte via, non ci interessa. Qua job non ce ne frega nulla, quindi. Eh, lo rimetto qui, lo rimetto qui. Um, prossimo. prossima task. Ah, sta arrivando. Um, cosa? Un super spicer bot. Beh, io mi mangio un po' di. C'è oh, un belle, buonissime. Non riappaiono più però. No, forse. era tanto per prima. Vabbè, allora, me le tengo queste. Ok. Ehi, hey, ciao! Vuoi prendere i tuoi occhiali, però. Ah, guarda, sono proprio quella a te, eh. Eh, ciao, sono io. No, in realtà... Ok. Ehi, hey, ho fatto qualcosa di bello qui, però. Flappy bo bot, ok. Um, aspetta un attimo, vuoi provare? Ah, grazie, mi dai una promozione anche? Per non fare nulla per tutto il giorno. Ok, grazie mille, tu sei proprio un grandissimo capo. Assistente del Supervisore Grazie, ciao, ciao, ci vediamo alla prossima Ok, adesso voglio provare questo coso No, vabbè, questo qui, sto giochetto qua E eh, vabbè, sono già morto Ok Eh, vabbè, sono morto Basta, non mi interessa questo gioco Ok, eh, prossima task Che poi mi scompaiono sempre dalle mani sti cosi Ehi, hey, buongiorno Ah, sei boss, bot. Ok, va bene. Um, guarda, io sono l'assistente del supervisore. Guarda, guarda. Ok, bene, credo che ha capito. Um, ah, dobbiamo um, assumere un po' di bot, ok? Allora, aspetta un attimo. Allora, ci sta il bandito, che direi che è una persona molto, molto affidabile. E quindi, subito, vai. Poi, ehi. Hey. Ehi, hey, ciao, poi, una volta il bandito, mm, non credo che si possano... Ehi, hey, proprio su i baffi, è molto... Mm. Eh, beh, sono belli di quei suoi baffi, quindi lo assumiamo per i suoi baffi. Ehi, hey, ciao. Ok, ehm, niente, poi la prossima task. E se ne va via, ma guardate, mi lascia solo con questo. Ah, eh, dici che stanno andando malissimo le nostre... Eh, va bene, dobbiamo mettere un po' di numeri così a caso. Ok, um, spese, zero, zero, e senza un milione, miliardi, ok, sul team. Adesso vanno su tantissimo, guarda, non stiamo assolutamente imbrogliando, signori, ok? Tieni. Eh, visto, visto, sono proprio bravissimo. Adesso devo copiare questo bicchiere per tirarlo in testa alla signora. Aspetta. Signora. Uh -huh. Ok, chiudi sto colo qua. Ok, prossima task. Signora. Uh -huh. Oh, gli snack. Che buoni gli snack. Mi posso rubare degli snack? No, niente, non lo posso fare. Eh, però con i soldi, sai? Ah, grazie mille per... Ehm, Uh, abbonarmi dei soldi Eh, però mi è venuta un'idea per fregare tutti Tutti Ok uh, soldi falsi Però in, al lavoro vi crediamo Quindi vuol dire che mi credete Ah niente mm, Non si può non si può fare Va bene mettiamoci i soldi veri E cosa posso comprare? No, ci sta il burrito Le pareti di cioccolato Un pretzel oppure dei palatini mm. Direi che mi voglio comprare un bel belle, belle sono le migliori patatine. Oh, buonissime. Ok. Ehi, ciao. Ma tu sei il fratello tipo di quella là? Perché mi sembri proprio uguale. Ah, quindi ti devo comprare le candy bar. Ok, ti, comp ti compro le candy bar. Peccato che a me va un pretzel Quindi, eh, grazie per i soldi e mi ha abbonato. Ora un pretzel ok perfetto ecco eh, te un pretzel scusa anche ma adesso... ah mi dai altri al anche altri soldi? va ah, bene ti prendo le tue candy bar mamma mia quanto sei Vieni, dai dai sei felice adesso mi mangio questo mm, no, buonissimo buonissimo ok ehi ma cosa c'è qui ok adesso vado a vedere devo prima vedere qua che bella a parte che ci sarà un mio planino ciao Giabot. e poi sa, una ciambella due ciambelle scadute da 4 anni soltanto no no, no sono buonissime che schifo però erano molto buone non mi sono ancora deciso se erano buone oppure schifose Ok, eh, col programma illegale lo butto via, poi well, dire, l'ho buttata la signora, buongiorno. Ehm, ok, eh, ha dei nuovi impiegati da assumere e quindi ti licenzia. Ah, ah, ah, che ridere proprio. Ehm, poi, cancella il meeting alle 4 per catturare Robo Mouse. Ah, ah, ah, guarda, non no, mi fai mangiare neanche la città, guarda. Eh, ti chiede i soldi e anche una data nello stesso email di lavoro Ah, ah, che ridere, sei proprio un burlone, un burlone eh, Non sono sicuro che odio il mio lavoro O forse odio il boss bot ah, ah, ah, ah. Che ridere, sei proprio stato un burlone Vabbè, senti, non ti voglio neanche regalare la mia pianta Però qui ci sta una cosa, ci sta un disco Aspetta un attimo, voglio provare questo disco ah. Vai Swiperbot! Ah, difficoltà human, ok. No vabbè ma è campo minato! Guarda! Eh vabbè, ho beccato subito la bomba! Senti, non mi piace questo! Sto gioco è davvero i job bot, quindi te lo tieni tu. <ride> Get to work! Senti, tieni, va! Ciao bossbot! Eh, devo fare una presentazione di lavoro. Di PowerPoint, ma perché devo farla io? Ciao! Ti devo fare una presentazione, lo so. Ok, quindi dammi il programma. Grazie mille. Dobbiamo fare questa presentazione PowerPoint. Ah, facciamo una presentazione, ok. Ah, allora, i colori questi mettiamo tutto a caso. Tanto non ci interessa a noi. Ehm, perché boh, io sono uno che fa tutto a caso ho no, stesso però vabbè qua in questi in questa occasione tutto a caso facciamo ecco qua vai profondo perfetto ho fatto la mia presentazione fatta a caso da assistente del uh, supervisore ecco, ok buongiorno signori ok ecco ho fatto uh, vai si sì, sono pronto Uh -huh. Ah. grazie mille per il clicker. Ok. Tac. Eh, vabbè, andiamo tutto avanti, tanto non ci interessa nulla a noi. Vai. Avanti. I meme di prima di quel tizio, mamma mia, scadenti. Eh, quanto non so cosa. E.. E anche un altro meme di quello. Ciao ciao clicker. Grazie mille. Ehi, ma potrei regalarti questa. Neanche la vuoi, vabbè, se perché sei tu, sei il boss, bot. Senti, non voglio regalarla alla tizia, quindi me ne metto due uguali qua vicine. Ok, perfetto. Prossima. Ehi, ciao, guarda, io ho due. ne ho due. Ah, e tu ce ne hai zero. Ah, ok, quindi deve... È in pensione questo bot. E qui dobbiamo fargli un regalo. Va bene, è un regalo buon, bellissimo per lui, anche... Buonissimo. E eh, signore cosa vuole? Vuole spiare? Tenga, E regalo è da parte mia. Ah ok. Ah devo fai anche un biglietto del... non lo so, un biglietto. Va bene, facciamo un biglietto. Però un biglietto molto cattivo. Per esempio, ecco, una nota per eh, riassumermi. Tanto. Ok, allora. Per favore assumimi, posso lavorare e ho delle valutabili skill di lavoro print, perfetto questo qua è fatto da me e lo fatto con il cuore quindi tieni ciao, ciao, ci vediamo la prossima volta non voglio tirare le mie cose sennò no poi qualcuno si ruba il mio il mio lavoro, ok prossimo ok ehi, hey, buongiorno Uh, dobbiamo licenziare qualcuno Perché dobbiamo licenziare qualcuno? Sono tutti così bravi qua Va bene dai licenziamo qualcuno Allora ci sta il bandito Quello con i baffi molto grandi uh, Questo qui direi di... Beh Questo qua lo licenziamo perché mi sembra un po' troppo um, Vanitro Mi dispiace In realtà allora, no, però comunque così uh, Poi questo qua oppure questo qua oppure il bandito Ah, direi che il bandito è stato molto bravo in questi anni. Quindi direi di licenziare questo, che non ha mai fatto nulla della sua vita. Ah, tieni. Ciao, ciao. Mi dispiace. Ok, um, niente. Spero che non cavano Ok, prossimo. Andiamo al lavoro. Andiamo al lavoro. Oh, ok. Ah, buonissima acqua, ci sta. Eh. Oh, buon salve! Sì, sono stati. Oh, sono i tuoi figli? Io ho dei figli. Mi stai dicendo se io ho dei figli? No, non ho dei figli! mi dispiace. Ma comunque sono molto belli, ma bellissimi. Comunque ho un gatto. E adesso mi piace vedere qual gatto è, eh, appunto. È questo qui del meme di prima! Comunque, sì, questo qua è il mio gatto. Guardate che bello. Grazie mille. E adesso lo tiro qua, perché tanto non è il mio gatto. <ride> ok, prossimo. Eh, pro dove è andato? Ok, va bene. Ciao. Um, dobbiamo... Perché dobbiamo... Oh no. Dobbiamo... Distruggere roba. Ah, Va bene, va bene, tolgo tutto di mezzo Addio, addio, amici, addio E adesso mi trito anche la mano Ok, va bene, ho tirato tutto uh -huh. Non posso avere così tanta roba sulla mia scrivania Va bene, va bene Ti, ti tralcio tutto questo, okay? i tuoi occhiali, vedi? Non li vedrai mai più Addio ok poi butto questo che non mi serve a nulla tutte le cose che non mi servono per esempio la mia seconda promozione che tanto non ci faccio nulla ehm, la ciambella no è troppo buona ah si sì, il programma di powerpoint tanto a me non mi fai fare neanche più una stupida eh, presentazione poi un bicchiere mm, vabbè direi di togliere di mezzo questa Questa cosa qua intanto ce ne ho due va bene ciao ciao Off e.. Ah, va bene ciao ciao ecco lui! Prendete la pulizia! Ok, va bene, abbiamo fatto anche arrestare un, un tizio, il boss bot, anzi Quello che mi stava un po' più sulle. L abbiamo capito cosa fa. Ehi, ciao, sei un SEO, tu sei proprio uno di. di, di classe, vuol dire, eh, eh si sì. Ah, grazie mille, sto facendo un grande lavoro, aspetta che voglio prendere la mia pallina. Ah, grazie! Mi avete fatto un regalo, un'altra promozione! Aspettate, devo prendere la pallina! Che bello, grazie mille per la promozione! Che bello, grazie mille! Oh, ma mi avete rubato tutto? Maledetti! Però mi avete dato un regalo, quindi siete comunque sia buoni per la mia. Siete comunque sia buoni, ok? Ah sì! la nuova promozione! si sì, sono un boss, Senior Mid Boss Aid! Sì, adesso possiamo andare a casa oppure lavorare? Beh, direi di andare a casa perché mi sono rotto le palle vai! Sì! Panta, panta, panta, che cos'è questa? Una palla 8! Shake me! shake me ho detto vediamo eh, cosa ha detto, mi sa che ha detto qualcosa sei assunto dimmi qualcos'altro ask again you eh, ma come devo venire nei giorni di vacanza va bene comunque raga questo era job simulator l'ufficio di job simulator quindi se volete altri episodi mettete un bel like e ditemelo anche nei commenti Sicuramente ci sarà un altro episodio Cioè lo store club Quindi il nostro bellissimo supermercato Quindi ragazzi ci vediamo nel prossimo video Bye bye